Allora, due amiche vanno alla festa della donna in questo ristorante dove c'è un grandissimo buffet. Sulla via di donna, una delle due si sente male e fa: Madonna Angela e che c'è rosa, Madonna mi devi accostare, devi accostare, non ce la faccio più, sto moren. E tu mi accosta pure al cimitero: devi accostare, devi accostare, devi andare in bagno. Accostano al cimitero e vanno in bagno. Dopo che vanno, fanno? È un po' come mi durisco. Pala, ah, amica. Ah, Angela, io uso la mutante. Ma quei mutanti mi sono portato il tanga. E, e prendi i fiori del morto. E che mi pulisci con i fiori del morto? Pigli i fiori del morto. Alla fine si pulisce con i fiori del morto e tornano a casa. Il giorno dopo, i rispettivi mariti di Rosa e Angela si ritrovano al lavoro. Fanno, ma tu non hai capito mia moglie. L'altra sera Rosa si è ritirata senza la mutante. E questo non è niente. Mia moglie non solo si è ritirata senza la mutanda, ma solo per sedere teneva scritto con un bollino gli amici non ti dimenticheranno mai.